Benvenuti a tutti a questo tutorial di 1 2 3 Ricreo Oggi voglio realizzare una rosa in gomma eva Per questo tutorial abbiamo bisogno del cartamodello naturalmente che trovate il link per scaricarlo nel box informazioni qui sotto oppure se volete realizzarlo da soli guardate il video sulle schede che c'è il link sulla scheda qui in alto Oltre al cartamodello vi servirà del nastro verde, sarebbe meglio del nastro di carta da fiorai ma io non ne avevo e ho comprato un nastro molto economico eh, di eh, poliestere, la colla a caldo, forbici e uno stessicolente e il ferro da stiro naturalmente. Allora, per prima cosa andiamo a ritagliare i pezzi nei due colori della del, gomma eva. Nel verde taglio due foglie e il calice della rosa. Mentre nel blu taglio quattro o tre. Quattro diventa una rosa molto più cicciona, più, più quasi sfiorita perché si apre tanto. Se ne fate tre è più chiusa, più una rosa ancora da fiorire poi faccio i 5 petali eh, centrali. Altra cosa che vi serve, vi serve un 25 cm di eh, fil di ferro eh, un po' grossetto e due pezzettini da 7-8 cm di fil di ferro più eh, sottile. e vado tutte a ritagliarle con calma. Per le foglie, oltre a disintegnare il contorno con lo stuzzicadente, segno anche le venature, le nervature scusate, le nervature della foglia. faccio dei taglietti sul calice tutto in, tutto in giro in giro per creare quell'effetto sfrangiato che ha il calice della rosa il calice lo scaldiamo sul ferro da stiro ho protetto la piastra con dell'alluminio comprimo il centro le foglie Questi sono i miei petali che formeranno il calice. Scaldo il petalo, lo allungo un pochino e lo arrotolo. Arrotolo la palla. Poi lo allargo un pochino per fargli. E poi il fondo per dargli un po' di curva, Vedete? E li faccio tutti così, tutti i 5 petali che formeranno il calice centrale. I quattro fiori invece ne scaldo un petalo alla volta fino a metà, lo allungo un pochino e poi lo arrotolo sui due lati. il lo creando come una poltina un po' come una poltina questi sono per i fiori interi appiattisco un pochino poi nella punta faccio come due rotolini e creo come una puntina questa parte viene così ora che l'ho formato adesso scado solo il centro faccio per, per quattro fiori. Adesso pratico un foro al centro di ogni fiore dove ho messo il pollicione per agevolarmi dopo il lavoro di infilatura. Anche sul calice e anche sui fiori. Ogni fiore taglio un pezzo di fil di ferro un po' più grossetto e due piccolini più fini che poi avvolgo con del nastro verde Il collo sul dietro Recupero un ritaglio di gomma EVA che incollo sul mio fil di ferro per bombare il mio bocciolo. aggiungo un altro un po' di bombatura sulla parte bassa se avete una pallina andrebbe meglio Adesso inizio a infilare. Io infilo. Avevamo fatto il buco, infilo tutte e 5. 5. E ora li vado a sistemare una alla volta. e chiudo proprio. Ora metto un po' di colla qui. al secondo e abbraccio il mio adesso vado col terzo e lo metterò nello spazio tra i due precedenti. passo ai fiori. Lo infilo, incollo la base. E adesso incollo petalo su petalo in giro in giro vedete se per caso sono ancora da incidere i petoli per poterli muovere agevolmente a questo punto per cui abbiamo messo i cinque petali centrali e due fiori, abbiamo un perfetto bocciolo. Adesso metteremo, se volevamo fermarci, il calice. Ma noi continuiamo. 好 no. buo inserire il calice facciamo un piccolo riempitivo esattamente come al centro del bocciolo infiliamo il calice e incolliamo il nastro intorno al filo metallico inglobando le due, ro le due foglie Arrivederci alla prossima da un 2-3 ricreo.